Prosa, questa è la home page appena si entra eh, sul, sul sito di rete promozione salute.it: eh, è una banca dati online che contiene progetti e interventi di prevenzione e promozione della salute. Eh, io gli ho scritto di ambizione nazionale perché eh, è uno strumento che può essere utilizzato da tutte le regioni e, come vedrete ci sono stati dei progetti che hanno messo eh, insieme quasi tutte le regioni italiane, ma in realtà essendo uno strumento con eh, adesione eh, volontaria, eh, non, naturalmente non eh, si estende a, a tutta l'Italia, eh, anche perché richiederebbe come dire, una una parte come dire, tecnica eh, che, che dovrebbe essere poi gestita anche appunto, a livello eh, nazionale immagino con l'istituto superiore di sanità, l'istituto della salute, cosa che, che attualmente non è è importante dire che è uno strumento gratuito eh, dove è possibile eh, non solo inserire ma soprattutto raccogliere quindi consultare, analizzare progetti appunto interventi e buone pratiche è uno strumento che eh, come obiettivo principale eh, vuole documentare se è un centro di documentazione ma vuole anche eh condividere e mettere in rete i progetti eh, allo scopo di supportare eh, operatori sanitari, operatori sociali, ma anche decisori e stakeholder, perché è chiaro che se io ho la possibilità di eh, analizzare un progetto nel, nel dettaglio, capire se funziona o se non funziona, anche per un decisore e eh, per uno eh, stakeholder politico eh, eh, può essere un utile modo per eh, come dire, adottarlo, sponsorizzarlo, eh, farlo continuare, eccetera. Prosa quindi, eh, come diciamo, mette a disposizione dei dati su base regionale, su base, su base locale, locale intendo a livello appunto dei singoli territori comunali, e mette a disposizione conoscenze sui progetti ma anche competenze perché eh, è possibile individuare per le persone coinvolte le professionalità, e consente di eh, scaricare e utilizzare degli strumenti per la progettazione e li vedremo quando parleremo di buone pratiche ad esempio lì sulla, sulla sinistra sulla colonna in arancione vedete la guida della progettazione che è legata alle buone pratiche ma ne parleremo successivamente consente poi di tirar fuori appunto eh, delle tabelle di sintesi attraverso delle, delle funzioni informatiche e, mh, è stato agganciato ai piani, al Piano Regionale di Prevenzione, in particolare della regione Piemonte e della Regione Lombardia, e, ed è stato anche citato all'interno dell'ultimo dell piano nazionale della prevenzione come strumento di governance, ma sempre, vi dicevo, suggerito. Eh, tutto questo perché? Eh, perché documentazione e comunicazione di ciò che si fa sul territorio per la promozione della salute è fondamentale. E, è fondamentale perché, sempre più la della so, salute, ma queste sono cose che sapete, intersettoriali, interdisciplinari, molto componenti, quindi si rischia di perdere pezzi e, e quindi più si riesce, come dire, ad avere un quadro completo, e più questo aiuta a eh, andare avanti in maniera anche, come dire, eh, forte, robusta. E veniamo alla storia di Prosa. Prosa nasce nel 2000, quindi vedete è già passato un po' di tempo, e dalla collaborazione tra il DORS, il Centro di documentazione per la promozione della salute della Regione Piemonte, e i REPES. I REPES e il, REPS. il REPS Piemonte sono i referenti per la promozione della salute eh, che ciascuna azienda sanitaria eh, ha. L'idea era quella di documentare tutte le attività che venivano fatte sul territorio e eh, che spesso non erano appunto eh, in rete tra di loro, anche solo in termini di conoscenza di ciò che si fa. Eh, quindi un sistema informativo che eh, aiutasse in questo senso. È stata all'epoca creata già una scheda condivisa, quella che poi adesso noi chiamiamo il tracciato, quella dovevano le informazioni fondamentali. Eh, che già da subito si è dotata di un abstract eh, e di una serie di, di voci. Ed ecco, che così è nata la banca dati prosa. E, pian piano non solo descrivere ciò che si fa, ma rendicontare e fare una relazione di attività, visto che eh, ogni anno per la regione va fatta una, una, una relazione di attività, ma allora con i dati possiamo tirare su pro, da prosa una volta che inseriamo tutto lì e quindi lì eh, si è fatta strada eh, l'idea di... Eh, individuare delle altre voci che potessero servire per poi articolare una relazione di attività in accordo con altri sistemi informativi presenti eh, su, uh, sul, sul sito della Regione Temonte, in particolare ricordo i SIA, i servizi per l'ingegno eh, degli alimenti. 2007 è cominciata una sperimentazione a livello sovra regionale, quindi ci siamo un po' ampliati perché abbiamo partecipato a eh, ben due progetti eh, finanziati dal Ministero della Salute nell'ambito del programma nazionale eh, Guadagnare Salute. In particolare i finanziamenti arrivavano da, da PINC, il programma di informazione e di comunicazione legato appunto a Guadagnare Salute. Il primo progetto eh, si chiamava ricognizione di progetti e interventi di promozione e pre pre pre prevenzione eh, rivolte agli adolescenti nelle regioni italiane. Il secondo si chiamava rete dei centri di documentazione. Questo perché? Perché col primo progetto eh, eravamo riusciti, mh, come vi accennavo, a eh, mettere eh, insieme, a far parlare eh, i vari centri di documentazione presenti in Italia, in realtà pochi, ricordo il DIP e DOC di Bologna, gli altri erano o eh, centri di eh, formazione inseriti all'interno delle aziende sanitarie o eh, centri affini. All'epoca era venuto fuori proprio un, uh, una ricognizione sul territorio, quindi mh, anche tanta, tante persone coinvolte. E, mh, e, mh, alla fine di quel progetto c'era stata l'esigenza e il desiderio di continuare a esistere come rete dei centri e, e quindi era eh, nato un secondo progetto che poi però è terminato e di fatto poi anche molti centri sono stati stantellati perché erano stati come dire implementati ad hoc attraverso anche dei, eh, delle borse di studio, delle corse lavoro, ma insomma eh, non era, diciamo, era stato qualcosa che poi si era, si era concluso. Ed ecco perché il sito il, della banca di dati prosa si chiama Rete Promozione Salute, perché nasce da quel desiderio, appunto, di creare una rete solida. Delle regioni che avevano partecipato all'epoca, la regione Emilia-Romagna si era proprio. Eh, aveva proprio delito in maniera formale con una eh, convenzione, lo stesso l'ha lo fatto la regione Basilicata, e successivamente eh, la regione Lombardia è entrata anche lì con una convenzione eh, con una serie di, di, di passaggi. e, e Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia nel 2017 hanno fatto la, la stessa cosa. Hanno quindi poi fatto una formazione e adesso con propri tempi, perché poi le regioni sono autonome. Eh, decidono cosa e come inserire, naturalmente con un accordo con noi, con una supervisione, eccetera. Dal 2017 in poi eh, PROSA è stata inserita ufficialmente come sistema di sorveglianza del piano regionale della prevenzione della regione Piemonte all'interno di un programma chiamato Programma 10. Ed ecco, quindi tutti gli operatori sanitari individuati eh, dai propri REBES eh, inseriscono progetti con eh, l'idea che poi verrà fuori appunto una relazione di attività che servirà a rendicontare le attività eh, legate al piano, ma non solo. E come vi dicevo, eh, anche il piano nazionale della prevenzione, quello appunto eh, l'ultimo piano, aveva citato Prosa come sistema di, di sorveglianza. Ehm, prosa, come appunto vi dicevo, quindi eh, perlomeno a livello regionale, de, della regione Piemonte e delle regioni che aderiscono e che la utilizzano, eh, può funzionare quindi per rispondere a esigenze di documentazione e di valorizzazione, perché i progetti inseriti devono avere certe qualità di competenza, di, di qualità, e, e anche quindi da, come eh, ricognizione, come eh, rappresentazione territoriale, cosa si fa sul territorio. Ma appunto, diciamo, chi la sta utilizzando in questo modo così costante eh, sono, oltre che la regione Piemonte, solo la regione Lombardia. Le altre regioni sono in una fase appunto di, eh, ancora di, eh, come posso dire, di, di, di articolazione de, del lavoro di inserimento. E, in quegli anni lì, 2017 2018, le novità più sostanziose riguardavano appunto la... Il collegamento con il piano regionale della prevenzione, in particolare gli obiettivi d'azione, e, e il collegamento con i progetti inerenti scuola. La maggior parte dei progetti riguarda il setting scolastico. Quindi, eh, era stato necessario eh, inserire un collegamento con il sito Scuole in Chiara del Ministero per poter individuare i codici delle scuole e per poter facilitare la. Eh, rendicontazione perché un conto è se io descrivo inserisco il nome della scuola un conto è se io inserisco un codice che poi posso tirar fuori eh, con una funzione informatica per poter fare una rendicontazione e avere dei dati Ecco al momento attuale quanti progetti sono registrati in banca dati, 5141 di cui 1858 sono pubblici perché i progetti possono essere pubblici oppure no, pubblici vuol dire visibili all'intero mondo senza necessità di una password. Di questi progetti 21 sono delle buone pratiche, quindi che hanno seguito tutto un processo di valutazione ma ne parleremo successivamente eh, in maniera più approfondita e 10 sono attualmente quelli in fase di candidatura, cioè che hanno detto per favore cioè, vogliamo essere valutati perché siamo sufficientemente solidi e naturalmente con... La situazione del, della pandemia, tutto ha subito insomma, un certo rallentamento, quindi abbiamo eh, sospeso le letture e valutazioni delle nuove cancature. Speriamo di, di riprendere a breve. Le eh, funzioni a cui risponde Prosa sono sostanzialmente tre. E noi abbiamo parlato di eh, funzione catalogativa che è quella di documentare e valorizzare le esperienze, quindi cosa sto facendo, eh, su quale territorio, su quale tema, eh, quali sono i destinatari e quali competenze chi realizza i progetti ha. Una funzione di cui abbiamo ancora già parlato è quella rendicontativa, quindi quella più che ci dà dei numeri, dei dati. Abbiamo poi inserito, grazie ai progetti col eh, Ministero della Salute, eh, la funzione selettiva, quindi quella dell'individuazione eh, e eh, selezione di azioni efficaci che rientrano nell'ambito delle buone pratiche trasferibili, di cui appunto parleremo poi dopo. Questo è un altro modo di guardare le tre eh, funzioni eh, di, eh, di prosa, quindi quella della mappatura eh, o catalogazione dei progetti e degli interventi, quella della rendicontazione e quella della valutazione dell'impatto, perché una buona pratica, lo vedremo successivamente, deve essere un progetto terminato e valutato, quindi che ha raggiunto i risultati che eh, si prefiggeva di, di raggiungere. Prosa ha delle sezioni dedicate, eh, la sezione delle buone pratiche, eh, quella di cui poi parleremo in maniera più approfondita, eh, che eh, ci consente di eh, individuare. Eh, quali sono le, le buone pratiche, dove possiamo intanto dare una definizione classica e standard, un intervento, un'attività, un programma che è in armonia con principi, valori e credenze e prove di efficacia della promozione della salute, si integra con il contesto ambientale e raggiunge risultati possibili. Buone pratiche che nel tempo sono diventate buone pratiche trasferibili perché, ma lo vedremo dopo, si sono più concentrate su come io posso eh, far sì che quel progetto che funziona possa essere compreso da chi eh, lo legge e adattato al proprio contesto. Una sezione importante è quella della scuola che si è. Eh, che, che, che si è inserita successivamente in seguito alla partecipazione ad un eh, progetto finanziato dal Ministero della Salute che eh, prevedeva un adattamento, un adeguamento di prosa al linguaggio eh, e al mondo delle scuole. Per dire banalmente, quando parliamo di intersettorialità in promozione della salute, per la scuola è meglio chiamarla integrazione. Quindi c'è stato anche un adattamento a livello di, di linguaggio. È una sezione ad hoc che come vedete dalle immagini si colora di azzurro rispetto insomma, a, al colore classico di prosa che invece è ragione. E PROSA eh, quindi contiene progetti e interventi che sono inseriti eh, all'interno di una scheda eh, che è articolata con delle voci, voci che hanno risentito della eh, collaborazione dei de, de vari enti, de regioni che hanno collaborato nei progetti nazionali. Quindi c'è un titolo, c'è un abstract che contiene una sintesi fondamentale di quello che è il progetto. Noi lo chiamiamo la carta d'identità del progetto, delle note laddove qualcuno vuole inserire eh, delle informazioni importanti che non sono contemplate all'interno delle classiche voci dell'abstract e degli allegati. Allegati su cui noi diamo delle eh, indicazioni rispetto al tipo di delegato, cioè c'è la possibilità di contrassegnarlo come documento progettuale o eh, relazione di attività che sono. I documenti che noi riteniamo fondamentali, ma possono anche essere materiali di eh, comunicazione, materiali utilizzati all'interno di corsi di formazione, c'è la possibilità di etichettarli e di descriverli. Perché spesso noi troviamo una, eh, un elenco lunghissimo di allegati, va bene essere completi, ma anche essere come dire, eh, specifici per far capire che cosa, eh, che, che, che cosa quell'allegato contiene. Eh, i nomi degli enti che partecipano, la maggior parte sono eh, enti sanitari con collaborazioni importanti con altri enti anche del privato sociale il privato sociale che sta cominciando ad entrare adesso dentro, dentro Prosa a patto che abbia delle caratteristiche, quindi eh, una presenza sul territorio un raccordo con gli enti istituzionali, eh, un raccordo con l'utilizzo di prove di efficacia che non sia un profit puro, eccetera c'è tutta una serie di procedure che in questo ultimo anno stiamo eh, mettendo appunto eh, i nomi degli operatori, laddove uno voglia, come dire, eh, contattare eh, il progettista e eh, eh, l'ente di, di riferimento, descrittori e parole chiave. Descrittori e parole chiave ci aiutano a contrassegnare il progetto, c'è cioè il Tesaurus che è un, eh, un documento importante all'interno della funzione alla salute che viene utilizzato appunto per descrivere. La scheda ci aiuta anche a, eh, dicevamo, rendicontare che è l'altro approccio, che è quello meno descrittivo ma più statistico numerico e quindi l'anno in cui il progetto è cominciato, l'anno in cui termina, inter gli interventi, cioè le singole azioni associate a quel progetto eh, che hanno una durata di inizio, una durata di fine, spesso associati al periodo scolastico, la tipologia di tipo, eh, quelle azioni realizzate per quel Mh, progetto sono più di tipo educativo, più di tipo comunicativo, e più di tipo informativo. Quanti enti partecipano? Se c'è un, una collaborazione tra, tra più enti di tipo diverso, quanti servizi de, dello stesso ente partecipano? quanti destinatari e di che tipo e la popolazione in generale sono, è una certa fascia di età, in quale setting, perché va da sé che progetti complessi e intersettoriali come appunto ormai la promozione della salute affinché sia efficace richiede e ha più setting e anche ma è più destinatari tra i finali e tra gli, gli intermedi e anche le, le aree tematiche, eh, è possibile scegliere un'area tematica prevalente ma anche delle aree tematiche secondarie, perché appunto la promozione della salute, la, la, la promozione di stili sani eh, non, è, non è più necessariamente legato solo alla prevenzione di eh, una certa specifica situazione, ma appunto si allarga, come quando parliamo delle life skills, per esempio. A fronte della eh, difficoltà che a volte hanno manifestato gli operatori, soprattutto i piemontesi con cui appunto lavoro a, in maniera più costante, eh, non tanto l'inserimento ma soprattutto anche il tempo ecco, necessario, eh, ci siamo chiesti per, perché utilizzarla e cercare di dare una motivazione, un rinforzo e ne abbiamo trovate tante insieme agli operatori, lavorandoci insieme anche all'intero gruppo a parte appunto quello che abbiamo già detto diffondere e migliorare le conoscenze eh, e creare una comunità di pratica cioè laddove io sono all'interno di un sistema che mi consente di eh, comprendere ciò che fa l'altro e di mettermi in rete con lui, creo una comunità di pratica, non necessariamente virtuale ma anche in presenza in eh, mi certo un po' forte in questo periodo di, eh, di, di pandemia parlare di situazioni in presenza eh, ma appunto cioè, si tornerà Beh, questo, questo momento di speranza eh, favorisce quindi la disseminazione eh, prosa, quindi la messa in circolo di programmi e progetti diciamo le buone pratiche quindi evidence based facciamo adesso una un piccolo a fondo sul fatto che, come ormai, come sapete benissimo, qualsiasi attività che può migliorare la salute deve essere supportata da solide evidenze scientifiche quindi è quello che diciamo la evidence based medicine ma esiste anche la evidence based prevention quindi prove di efficacia e quelle che ci dicono che quel particolare progetto quel particolare intervento, quella particolare azione funziona perché è stata studiata, è stata documentata e ci sono dei dati che, che ce lo dicono delle evidenze, delle evidenze che quindi... Ehm, dalle revisioni sistematiche eh, noi quindi da un'analisi di, di, di più studi tiriamo fuori le evidenze migliori eh, mh, e soprattutto mh, non solo da studi da, da studi randomizzati trial è quello che accade di più nel mondo clinico un farmaco te lo do, non te lo do e vedo cosa succede a parità di, di, di condizioni ma nel modo di approccio della salute sono sempre più diffusi per fortuna gli studi osservazionali gli studi qualitativi, gli studi provenienti da, da audit e anche eh, le buone pratiche, quindi studi che ci dicono che quei progetti, pur senza come dire, un impianto randomizzato, eh, si, funzionano. E, prosa eh, ci aiuta anche a rendicontare, dicevamo, e ci aiuta anche a fare eh, reportistica attraverso dei, dei dati e dei, dei modelli. E, Infine PROSA ci, ci aiuta a uh, individuare quelle che sono le buone, le buone pratiche. Eh, da questa piramide dell'evidenza classica, eh, che si utilizza nell'ambito dell'evidence-based medicine, ma anche appunto la evidence based prevention, lo sta utilizzando, vedete ci sono eh, al top le revisioni sistematiche e le meta-analisi, meta poi man mano che si scende come, come dire, qualità e eh, come validità, Abbiamo gli studi clinici con gruppo di controllo randomizzato, ma sempre più si comincia, come dicevo, a contemplare gli studi osservazionali, gli studi qualitativi, gli operativi gli esperti e quindi anche eh, appunto, le buone pratiche, perché eh, non, non si può... Eh, utilizzare e considerare solo le prove sperimentali per la promozione della salute efficace perché sapete benissimo non possiamo eh, laddove esempio parliamo di un eh, progetto di prevenzione all'interno delle scuole decidere che una classe viene sottoposta eh, una classe usufruisce del, dell'intervento e un'altra no per motivi etici oltre che per motivi vuol dire, anche proprio, eh, di, di, di complessità che non ci consente di fare questo quindi eh, dobbiamo dar valore perché ne hanno ad altri tipi di, di studi.